Direi che piuttosto una questione politica è una questione di bassa politica. Bassa politica perché io ho in alcuni atteggiamenti, in alcune posizioni, un comportamento di opportunismo. Questo potrebbe essere l'opportunità per razionalizzare ancora meglio il servizio di gestione dei rifiuti, però L'atteggiamento non è quello di cogliere l'opportunità, quanto piuttosto di fare eh, dell'opportunismo. Io vedo atteggiamenti finalizzati ad, una, ad ottenere un consenso elettorale, cioè si ragiona un po' per eh, interessi particolari. Eh, anche delle, delle forze politiche, per cui il caos nella gestione dei rifiuti è stato sicuramente generato dalla decisione ancorché legittima del sindaco di Avellino che ha deciso di staccarsi da Erpini Ambiente e costituire il SAD, il subambito distrettuale di Avellino. Viviamo una situazione di caos perché eh, sia sul percorso intrapreso dal lato, sia su quello intrapreso dal comune di Avellino ci sono dei pareri sfavorevoli della Corte dei Conti, il che non è una cosa di poco, di poco conto, soprattutto per gli amministratori pubblici, per i sindaci e per chi deve prendere delle decisioni, sono delle osservazioni sia nel merito che sia procedurale. Nello stato attuale in mancanza di un piano industriale, di un piano economico finanziario, io questa affermazione di festa non so su cosa e poggiata, cioè siamo a livelli di annuncio, abbiamo bisogno di documenti di verificare effettivamente se questo costo si riduce o meno. Personalmente, il Movimento 5 Stelle l'ho detto in tutte le occasioni: noi siamo per una gestione completamente pubblica della gestione dei rifiuti in provincia di Avellino. La legge regionale non mette in capo allo stesso soggetto la funzione di regolazione e programmazione del servizio servizio dei rifiuti e la gestione dei rifiuti, per cui l'ATO non potrebbe a standard di in un'interpretazione letterale della norma essere il controllore e poi gestire con una propria società controllata al 100% con eh, gestire i rifiuti